Siamo o oh no? Che è sto sono? Non lo so Ma scusa sono... Aia! Stava... Cervello demoniaco C'è scritto no, eh, non Scusa ma non stavamo tempo. dormendo in casa nostra E eh, non lo so ma che Aia È l'evento di Halloween oh, eh. Sto succedendo qualcosa di brutto Sono oh, lento no. Aiuto Oh mio dio Oh no dove siamo? È l'evento di Halloween, ho capito. Oh c'era no! scritto nelle antiche profezie. Io... Eh... Ma andiamo? andiamo? Ma sì, io diamo? voglio tornare a dormire a casa mia. Anch'io. Guarda, guarda, guarda quanto è bella questa sedia. Adesso mi siedo. Eh, eh. A proposito, io non ho lavato i denti. Devo andare a lavorare. Eh, che schifo. <ride> Ma scusa, perché abbiamo questa sembianza? Oddio. Allora, eh, questo, no. questo è il mio vestito che mi ero preparato per Halloween. Però non dormo con questo vestito. E perché io, io perché sono Ma tu hai il cervello aperto. Cioè la testa aperta. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè. Me. Vai no, avanti, no, tu. Se... No, vado avanti. Aiuto. Senti, eh, secondo me, è per colpa tua che siamo bloccati. qui. quella vai tu. No, no, no, oh. no, no, no, vai no, no, no, non mi svingere, non mi svingere. Ma una cassa, eh, non la ne posso Vabbè. prendere. Sì, cosa c'è? Passa. Passa. Passa. Passa vieni guarda carino il signore me lo appendo in camera non dobbiamo entrare in lì? questa porta vai, io vai. non lo tengo io tengo il signore no io metto via il signore oh. questa è, la, è il basement. ma io c'ho paura mi hai fatto cagare in mano e eh, scusa ho paura anch'io io chiudo le porte dietro di me aspetta no no su, non c'è la cazza. cazza, Scende ancora, lo so. È uguale a prima. Cosa c'è? Niente. Uh, non c'è più fiorellino. Oh no, stanno scomparendo piano piano le cose. Perché mm. ci hanno portato in ah, questa? La porta aperta No. Oh, no, basta. Ciao. Torno, Ciao. Su, torno su. Torna su. Ti prego. Torna su. Però se sei, sei un sogno, stiamo nello stesso sogno. Non ho capito perché, ma non potevo finire in un sogno divertente con Marvel Ho capito con... eh! No, mano no ah! Ah! Aiuto, no, no C'è mi... all'angolo qua Esplosa Cosa è esplosa? La no. Lampadina Senti, io scendo Dobbiamo entrare per forza in quella stanza brutta Perché? Non c'è, giù non si può andare No, io mi sto cagando in mano Avanti, dai avanti su dai dobbiamo finire sto sogno o no, no. ah no, ah il demonio è il demonio no no dai no, dai vieni qua, ma, vieni ma, vieni qua. Ci, ma ci sono i predi indemoniati guardiamolo, guardiamolo, che fanno qua. su giù con la testa ma che è il demonio vieni qua guardiamo Pianco il demonio pianto il fiorellino no. vieni. vieni aia pure aia. Io, io oh mio dio si è girato aiuto no ho no, visto il male Aspetta, il demonio non c'è più Dobbiamo sì, scendere adesso, le scale Adesso entriamo e ci fa una brutalità in faccia Che moriamo all'infarto Scendiamo all le scale no. Ok. E la porta si è aperta Ok, l'abbiamo raggiunto Ok, apri la porta Sapevo che... ah, ma... Vieni qua Cosa? Dietro vieni. di te c'è la porta che si apre No, non si apre Dai, vieni L'ho aperta io Vieni Cosa? Vai là Entra Il libro C'è un libro Oh mio Dio Cosa? Eh, ti dico soltanto guardami Guardami In quell'angolino lì c'era un uomo impiccato Oh no Che ci guardava Oh no no che, che paura Non lo posso prendere oh, No no no uh. No perché tocca a me questa cosa? No perché perché? Guarda Perché guarda sogno? Guarda Guarda in alto Aia la nausea, la nausea, la nausea! Io sto fermo! Le porte si sono aperte! Angelo è la nostra fine, girati! Ci Sento suoni brutti! Andiamo avanti! Yolo! Yolo! Allora! Continua Yolo! Allora, dobbiamo pensare a una cosa, no? Come, nei sogni, come ci possiamo svegliare? Oh! Ho trovato una cassa! Hai trovato. Perché? Scusa, ma tu. Ma cioè Hai trovato. Ho trovato Che c'è. Cosa c'è nella cassa? cassa? Ho trovato una. Una. Cigarette. Una chiave! Entra! Dai, io sono andato è stavolta. Buio vai. questa volta, vai tu. E ci sono due punti senza scritta. No, lo... Aspettami! Dai. Aspettami. Qui c'è? Si è? è sparito il cartello. Qui oh, no. È sparito il cartello. Ho paura. Non c'è più la porta, la porta è stata tipo smerangiucchiata Vai! No, c'è un angolo Gli angoli sono non molto so. paurosi, soprattutto quando misurano 90 gradi Lo so È molto Lo pauroso so. so. C'è e... un altro angolo, c'è un altro angolo Vai Ah, ah sì. no, ho visto il male C'è il demonio, c'è il demonio Sicuro ah. Cosa c'è? Oh mio dio, è chiuso qua Io sono rimasto Ma... dietro okay. eh... C'è una culla Aia Oh è no. La musica. È partita... Però è carina come musica. Sì. Ma da dove viene? Da quella radiolina, credo. Qua. Ah. Nella casa c'è un libro. Di... Cosa c'è scritto? Si è fermata. Oh no. Bind the wall. Dietro il muro. Oh. Dietro la porta. Dietro te. Aspetta. Oddio, c'è un messaggio segreto. Ci sono alcune lettere nere, alcune rosse. Allora, eh, in pratica... Hai presente che io mi sono fatto montare il uh, Google traduttore in c Cioè, nel sedere? Eh? Hai presente? No, no, no. Hai presente no, no, no. che mi... Eh, in pratica, attraverso questa traduzione che ho nel sedere, eh, Bidu satan, eh, si, satan, Significa si, satana. Ok, allora c'è... C'è un una porta un buia! C'è cub un cubo di Rubik. Eh? Luce! C'è la televisione, c'è l'uomo blu! Uomo blu! Dove stai? Ah, andando? Paura, Avanti insieme E eh, stiamo insieme. andando. tu stai a sinistra. A sinistra. Insieme. A sinistra. A sinistra. Ok, vai a destra tu. Avanti, dai. Oh no. Oh, oh no, oh no. Sento, sento cose brutte. Ok, allora. No. Allora. No, no paura, paura. Oh no. Dove siamo? Eh. Non sto per tornare su Che è chiuso Aspettami Oh mio dio Cosa? Eh, vieni su Che c'ha? Guarda questa bellissima porta Oh no, oh no, oh no, oh no ah, Andiamo lui, su, giù Lui secondo me fa poco. Su, su, giù Io non ho attenti. In su, quella giù. stanza Tu vai in quella bellissima stanza Leggi cosa c'è Leggi cosa c'è scritto sui cartelli Organ, ice, kid Guarda, possiamo Forse possiamo fuggire No, no e eh no, non posso, non posso... Non posso... saltare. Perché in questo sogno... Ma... No, allora, è impossibile che è un sogno. Però guarda, non possiamo saltare. Io non ce la faccio. Leggi. Book. Passa, passa. Passa, uh, Aspetta. No, uh, devo segnarmi ancora. Allora, Ma, le ma dove te le segni, Elsa Dara, pure tu? Cioè, hai un block notice. No, sedere. un tappuino, un tappuino qua. Aspetta, sto guardando nel tuo sedere, casomai un block notice. No. Noi sappiamo solo che è quella specie una... di demoni... La demon... botola. Scendi! Libertà. Siamo nel... Siamo nel dove? Oh no. Lì c'è una stanza. Oh no. No. È pieno di culle. È di torce e redstone. Ma che vedi? Poi siamo... Mi stanno venendo i, i brividi. Ah, mi... Aiuto! Perché lui è qui? Assassino! Aiuto! Oh, ah! Dov'è mio figlio? Aiuto! Noi siamo i figli! Lasciamo il baby, siamo i bambini! Siamo diventati i noi siamo! i siamo gemelli nella stessa culla! No! Ho Aiuto! L'uomo lungo! Ma è guarda! È quello ma, bravo. ma aspetta, ma noi siamo diventati. Aiuto! Oh no! Oh no! No! Non guardare! No. Non guardare! No! di non guardare! No! Levate la tua testa! Dove siamo? Dove siamo scusa? Non lo so Ah ho capito ti ricordi che noi avevamo detto o sopra o sotto Oddio e quindi adesso noi stiamo rifacendo Noi stiamo rifacendo però la seconda parte è un'altra cosa Ah ok allora andiamo avanti Ok Ok, allora uh, Suona È mezz'ora probabilmente è sempre giorno fuori vedi Probabilmente te l'ho detto, visto che siamo spiriti riusciamo a vedere anche... Lì c'è un orologio, che ore sono? Ovvio sia, ma... Dove, sei? Sei Dove sei? Qua, qua, qua! Mi sono avvicinato a una parete la parete è crollata. Oh no. Dov'è la parete? Cioè qual era la parete? crollata. Questa parete era una parete, cos'è È un po'... Oh mio dio, è crollata. Come ha fatto? C'è cioè, un insieme di por porte infinite. Che errore. Qui ci vogliono uccidere secondo me dentro il sogno. Questa notte di Halloween eh, non è... Oh, una... oh, ah! oh, mio Dio! Aiuto! No, no, no, no, no. No. Errore, errore! errore. Aiuto! Errore. Aiuto! Errore. Aiuto! Oh no! Dove sono? Siamo scoperti! Vieni vicino! Soggetto 2! Sangue c'è! Soggetto 1, uh, rot noi si brains, 4. Oddio. Rot Brains. Oh, dove sei? Qua. Noi eravamo il soggetto 4. Ok. L'ascensore eh. è bloccato. Uh, proviamo ad andare dal signore. Magari il signor ci può dare Però guarda, ha una K47 in mano. E eh, ma magari è uno che ci sa. È, uno, è un salvatore. Magari è, è venuto a salvarci. Eh, magari sì c'è sempre Oddio, guarda cosa c'è sotto, il vuoto. Cioè no. ah! Oddio! No, non no, no, no, no, ci Aiuto. Eh, soggetti! Eh... Ce la fai tu? No, non ci sta salvando. A me chi... ha sparato in pieno. Eh? A me ha sparato in pieno, ha preso. E lo no, so. io probabilmente io riesco a sopravvivere perché Aiuto! Ah! Ma tu hai bisogno di fidarti della... di noi per la famiglia. È giorno, è mattina. Allora era un sogno. Madonna. Però c'era pure Vito. Eh, lo chiamo. Eh, gli chiedo se ha fatto questo sogno perché non era un sogno. Cioè, sembrava troppo reale. Pronto, Vito? Eh, pronto? Ricordi che ieri sera, dopo, dopo che abbiamo fatto dolcetto scherzetto e and sono andato a dormire, eh, in pratica ho fatto, ho fatto un sogno. In un incubo in cui eravamo in un edificio pieno di sangue e pieno di... di... C'era demoni, cose terribili. Tu hai fatto un sogno del genere, per caso? Uh, sì, uh, c'era un uomo pilungone? Il eh, Sì, che... Ah, è che siamo stati rapiti! Ah! Aspetta, ma no, aspetta! Ma eravamo nello stesso sogno? Non lo so, tu eri... tu avevi molta paura di...